Va bene, prova odio, prova odio, prova odio. Non mi fa troppo ridere. Mi chiamo Germaine Aiel, vengo dal Togo e vivo qui a Siena con la mia sorella. È stato facile o difficile per te imparare l'italiano? Per me è stato difficile perché per l'italiano che sentivo alla tv è, è diverso, anche se dicono che l'italiano viene dalla Toscana. Soprattutto io ho un problema proprio con la C. <laughs> ma la cosa? Ma che rosa mi stai dicendo? Oddio, ma che cos'è? <laughs> Sinceramente non ho mai pensato di viaggiare, proprio venire in Europa. E mi ricordo che c'era questo tio che veniva diciamo, da nulla così. E lui prima aveva studiato qui a Siena, ha fatto economia. E siccome si è trovato bene, ora lavora, ha un bel lavoro. L'ha proposto al babbo, che, ma perché le bimbe non viaggiano? Poi mio babbo c'è allo studio, quindi è una cosa per lui molto importante. Io studio scienze politiche e relazioni internazionali, ma le materie che mi piacciono di più sono la parte sociologia. Per esempio quest'anno ho avuto la sociologia dello sviluppo interessantissima per me. Vivo in una residenza universitaria a San Mignato de Nicola con la mia sorella. Mi diciamo che non sono così da sola, mi sento un po' in famiglia. Anche lei studia la stessa cosa come me, è una bimba che una bambola per me, sia più, sì, più piccola, a volte se mi sento un po' sola c'è cioè sempre lei a fianco a me anche se non lo dico è un po' la mia forza sì, sì, sì. C'è spazio anche per, diciamo, il divertimento nella tua vita quotidiana? La parte sociale della vita è una cosa che mi piace, stare con gli amici, chiacchierare. In tre anni ho costruito delle amicizie molto forti. C'è un gruppo proprio che è stretto, stretto, che io passo tutta la mia giornata con loro, Clara, Vanessa. Chiara sono tantissime. Mi ricordo che nel mio primo anno ho conosciuto una persona che oggi mi chiama la sua figlia, si chiama Lucrezia. Quando mi sentivo male, lei mi faceva «Dai, bimba mia, piccina mia, non devi piangere!» Perché a volte mi sentivo troppo dura, che mi mancava pure la famiglia. E dopo questo, quello che mi piace di più è fare di dormire. Sì, lo so, fa ridere, ma è vero. Comunque ho conosciuto i senesi molto carini. La nonna della mia amica Vanessa, quando mi aveva visto per la prima volta, mi ha fatto un regalino, come la mia nonna me lo faceva a casa. Prendi questa cosa. E poi la famiglia, tutta la famiglia insieme, a me sono molto gentili. Anche se te sei lontano, se trovi delle buone persone, ci senti proprio come a casa, cioè, mi sento bene a Siena, non, non so che parola gira esattamente ma mi sento proprio bene, soprattutto in primavera. Andare per esempio alla fortezza con i miei amici, che da lì è più… ci sentiamo naturali, liberi, c'è questo vento che viene tutto. quindi uno si sente come se è l'unico al mondo. Mi dispiace di dirlo, ma in Africa non ci danno la possibilità di studiare come qui. Io sono nell'ultimo anno del mio percorso e poi voglio rimanere ancora a Siena perché la mia facoltà è una delle migliori. Vorrei continuare nell'ambito sociale, ma prima di avere queste competenze devo stare più in Europa, almeno per 15 anni sono qua. <ride>